Nella città del futuro che immaginiamo il nostro capoluogo di regione interamente pedonalizzato diventa strategico dare i parcheggi e i servizi alle persone che vorranno accedervi quindi rendiamo funzionale una porzione della nostra, del nostro centro storico e una fruibilità eccezionale poi ripeto ci sarà un grande parco urbano a, a ridosso delle mura quindi oggi è uno stato di abbandono che domani invece le famiglie con i bambini porteranno a giocare e faranno vivere. Quindi aggancerà un mega parcheggio al centro storico della città, non solo un ascensore ma anche un parco urbano a ridosso delle mura per riqualificare nei più alti standard passaggistici questa zona della nostra città. E questi sono gli interventi un po' più complessi da gestire perché sono quelli in cui l'inserimento nel contesto storico diventa più difficile. Però sono anche le sfide che ci piacciono e questo è proprio un intervento che abbiamo eh, condiviso con il Consiglio anche nelle soluzioni, negli elementi di dettaglio, confrontandoci, cercando di comprendere le esigenze dell'opera da una parte e quelle del contesto in cui l'opera si inserisce. È un progetto cui io tengo particolarmente proprio perché ha visto da qui nascere questa grande collaborazione con la Regione di cui vado molto fiera. Oggi condividiamo i progetti a monte in modo che già arrivino eh, nelle nostre autorizzazioni, sui nostri tavoli condivisi. Quando c'è questa collaborazione, quando c'è condivisione, divisione di intenti, poi il risultato finale è sempre un risultato di qualità, come in questo caso.